Eccoci ancora insieme alla Bobo Summer Cup, proprio qui sul campo, al bordo campo, ma anche dentro. perché Abbiamo qui Astrid Erickson, che è sudatissima, sudatissima, sudatissima che ha appena finito diciamo, il primo turno di allenamento. Allora, Astrid, hai giocato per tanti anni, mi dicevi, quindi a livello insomma, importante in quello sì, che è il football. Ehm, so, ho anche raggiunto Serie A in Svezia. In Svezia, calcio è on sport ehm, per tutti, eh, anche le donne giocano molto da, da ragazza, ho giocato da quando avevo 6 anni fino a 20 anni, eh, quasi tutti i giorni della settimana. Ma tra l'altro è strano poi vedere una ragazza che gioca, perché intanto è bellissima, nel senso tutta elegante, però oggi in versione. Calciatrice, eh, dice thank you. Eh? Allora, senti, eh, quanto ti piace Cervia e soprattutto il Bagnofantini che ci ospita oggi qui? Molto, infatti sono qui ehm, adesso, è un po' particolare, con, con più gente. con tutti i sponsor che ci sostengono, eh, però io sono qui spesso durante l'estate, è bello perché puoi, eh, puoi prendere il sole, io non prendo tantissimo sole, sono di... Sì, sì, di... e eh, beh, dai, dalla Svezia, comunque dai, verrai che lo prenderai perché il sole di Cervia è buono. Cioè, così, come sono abituata. Bene, noi ci vediamo ancora in campo, sempre con musica eh, di Radio Bruno e con Astrid Ericsson Grazie. dal campo della Bobo Summer Cup, ciao e ci vediamo più tardi.